Passiamo all'intervento successivo di Giuseppe D'Odero del CIRF, il Centro Italiano per la Riqualificazione Pluviale, per eh, che ci porti l'esperienza del progetto Green Change. Eccoci, buonasera. Ciao Giuseppe. Mi, mi, mi, mi inquadro meglio, va bene? Sì. Allora, io provo a essere bravo come... Zampighi, ma non sarò così questa ho una presentazione lunga ma non vi spavento, andrò comunque rapidamente anche perché effettivamente alcune cose sono state già dette, la mia presentazione non so perché non scorre, no è così, va bene. Um il contributo del reticolo idrografico uh, nella tutela della biodiversità soprattutto nelle aree fortemente artificializzate eh, è stato detto, diciamo, sono state dette un po' di cose sia dal professor Biaroli in apertura, in particolare noi sappiamo che Ehm, soprattutto per i corsi d'acqua naturali, ma poi anche insomma, per il, il reticolo artificiale, in un certo qual modo la, la, la gestione per molti anni, per troppi anni, è stata orientata semplicemente a, a, a come dire a, a minimizzare il, il rischio idraulico e quindi eh, ci siamo dimenticati delle altre funzioni che il reticolo idrografico può svolgere. Eh, in, in questa chiave, insomma, si devono leggere la canalizzazione degli alberi, l'eliminazione della vegetazione, le rettifiche, insomma, tutti gli altri. Eh, tu, tutte le altre tipologie di intervento disastrose la realizzazione degli argini quindi insomma di opere che hanno in qualche modo isolato i corpi d'acqua i corsi d'acqua dalle loro piani inondabili quindi obliterando diciamo tutte le dinamiche naturali o le briglie no proprio per, per evitare i movimenti dell'albero quindi tutte cose che hanno alterato ad esempio il trasporto solido e quindi gli equilibri geomorfologici con degli effetti che sono eh, leggibili in quasi tutti i fiumi italiani che sono incisi con qualche eh, caso di studio tipo il Secchia che voi conoscete bene immagino insomma che la, la, la foto in, in basso a destra uh, dopodiché però diciamo qualcosa è cambiato uh, il, uh, di nuovo appunto il professor Vieroli ha parlato di servizi ecosistemici in effetti uh, a un certo punto Uh, sono state uh, spinte differenti, cioè da una parte sicuramente una mutata sensibilità da parte di una uh, platea ampia di attori, uh, che quindi ha cominciato a pensare anche a uh, degli al delle altre funzioni che i, i corpidici e anche i corpidici artificiali, cioè i corpidici di bonifica, i canali di bonifica ai quali mi riferisco in particolare, uh, possono... Uh, possono svolgere, quindi una serie di servizi ecosistemici che possono fornire, servizi ricreativi, servizi estetici, ovviamente tutela della biodiversità, acqua di buona qualità uh, e, e via discorrendo. Ovviamente i due uh, interventi che mi hanno preceduto di rappresentanti di consorsi di bonifica, uh, um, hanno un po' aperto, no? mi, hanno, mi hanno fatto un assist, loro ovviamente si trovano adesso a fronteggiare, hanno fronteggiato diciamo, negli ultimi anni e le condizioni anche mutate, quindi la funzione dei canali di bonifica che inizialmente era chiara, era quella appunto di eh, levare acqua dai campi in un qualche caso, quindi diciamo mitigazione del, del, del rischio e in altri di dare acqua, si è, è un po' cambiata, un po' perché sono, perché sono cambiate soprattutto le condizioni a contorno, cioè eh, maggiore urbanizzazione significa che i canali che erano stati dimensionati per, una, per un certo equilibrio idraulico in questo momento si trovano in difficoltà, possono non farcela, il cambiamento climatico che ha portato all'incremento di una serie di eventi eh, intensi in breve tempo e anche come ha spiegato bene Solmi eh, appunto questa mutata sensibilità e quindi queste richieste diverse che arrivano anche al territorio eh, che in un qualche modo preferisce una qualità paesaggistica, una qualità estetica, un'identità, un'identificazione culturale diversa sul proprio territorio. Questa è stata molto spesso la spinta per agire diversamente. Ovviamente una spinta forte è stata data anche dalla normativa, la direttiva, la direttiva Acque che in un qualche modo ha introdotto alcuni concetti essenziali, no? nuovi, eh, quindi prima si guardava solo la qualità fisico-chimica, la direttiva Quadro dice attenzione, sullo stesso piano, la stessa importanza ha la qualità biologica e la qualità idromorfologica, quindi attenzione a quello che succede con i processi idromorfologici, l'alterazione, diciamo, degli equilibri idromorfologici ha degli effetti di pari importanza sullo stato ecologico e poi ha introdotto questo concetto della, della condizione di riferimento, cioè di Puntare quanto più possibile allo stato atteso in condizione di nessuna o di trascurabile alterazione antropica. Faccio questo passaggio per ricordare che la direttiva 2060, uh, uh, um, siccome diciamo, questo concetto della, dello stato ecologico noi lo riferiamo sempre e giustamente diciamo, ai corpidici significativi, però la direttiva 2060 non aveva, fa, non ha, non aveva individuato per forza corpi idrici di serie A e corpi idrici di serie Z, cioè nel senso non è che dobbiamo puntare a migliorare soltanto i corpi idrici significativi e ci possiamo dimenticare totalmente di tutti gli altri. Ma per i corpi idrici artificiali, per i corpi idrici altamente modificati, ha comunque introdotto diciamo, alcuni concetti come quello del potenziale ecologico massimo, dicendo che eh, le eh, azioni che devono mh, applicarsi, diciamo, la modalità gestionale, quindi anche sul reticolo artificiale deve puntare a ricostruire quanto più possibile il continuum ecologico o comunque insomma puntare a ricostruire dei livelli ecologici che siano eh, compatibili, associabili a quella diciamo, del corpo idrico maggiormente comparabile. Quindi diciamo, le necessità di cambiare approccio per la gestione del reticolo idrografico anche artificiale vengono da più parti quindi sono state in un qualche modo assorbite anche un po' nella pratica italiana la regione Emilia Romagna a questo punto di vista è stata particolarmente attiva le linee guida per la qualificazione ambientale di bonifiche in Emilia Romagna o l'esempio a destra il manuale per la gestione ambientale dei corsi d'acqua fatto dalla regione Veneto questo li cito um, perché eh, sono uh, una raccolta di esempi diciamo pratici, di interventi che sono stati realizzati, quindi non, non solo elaborazioni teoriche, ma interventi, cioè progetti che sono stati realizzati in territori altamente artificializzati, proprio per restituire diciamo, ai corsi d'acqua, anche eh, artificiali, una funzione nella riqualificazione ecologica del, eh, del territorio. Eh, gli esempi sono tanti, adesso qualcuno l'ha fatto Solmi, io torno su un concetto, che è quello ad esempio sulla manutenzione della vegetazione su cui si sta discutendo molto. Eh, ovviamente quello che voglio dire è che ci sono ormai sperimentazioni eh, ampiamente eh, consolidate sugli effetti diciamo, dei tagli della vegetazione. Che ovviamente il, il taglio della legislazione classico ha raso come avveniva ma purtroppo come avviene perché adesso noi abbiamo sentito gli esempi di due consorsi di bonifica bravi, ma sono tanti ancora contesti nazionali in cui si agisce eh, in maniera eh, estremamente drastica e con, con degli approcci molto molto tradizionali. Bene, non è sempre detto che si debba agire così, perché è, è, è ovvio che un taglio al raso della vegetazione crea anche una serie di problematiche che determinano incremento dei costi di manutenzione. Allora, come ha fatto vedere, ripeto, Solmi, ci possono essere dei casi in cui le condizioni idrauliche e le condizioni, diciamo, di ampiezza, del canale consentono diciamo, l'applicazione di pratiche eh, eh, della cosiddetta manutenzione gentile, ad esempio con un taglio sinuoso come in questo caso, oppure lasciando eh, il canale di corrente come ha fatto vedere Solmi prima cioè si lascia la vegetazione ai piedi della sponda e si lascia un canale di corrente al centro, in molti casi questo non cambia molto diciamo, la scabrezza quindi non cambia non aumenta il rischio idraulico, oppure una manutenzione alternata su una sponda sì e su una sponda no ci sono mh, appunto numerose sperimentazioni che hanno dimostrato che lasciare l'alberatura su una sponda ovviamente fa piacere a noi naturalisti ma fa piacere anche ai tecnici che si occupano della manutenzione perché eh, l'alberatura aumenta l'ombreggiamento quindi eh, rallenta in un qualche modo la crescita della vegetazione eh, erbacea in albero e quindi consente dei turni eh, minori di manutenzione e quindi anche dei costi minori di manutenzione. Poi ci sono gli interventi invece se vogliamo più hard eh, cioè eh, l'ampliamento naturaliforme dei canali eh, io faccio vedere qui degli esempi veneti perché sapevo insomma, che eh, prima di me sarebbero intervenuti i, i, i consorsi Emiliano-Romagnoli, Emiliano ma ci sono molti esempi realizzati anche in Emilia Romagna. Questo è il basso corso del fiume Zero, l'allora consorzio di bonifica del Desesile, che attualmente si chiama consorzio di bonifica delle acque risorgive. Anche qui mi ricollego a uno spunto che ha dato il professor Viaroli sulla quantità diciamo, di azoto che i canali di bonifica con vegetazione possono uh, tirare via dall'ambiente, è vero, questi sono appunto forse i primi esempi fatti dai. Da una, di, di riqualificazione dei canali di bonifica fatti da un consorzio la spinta allora non fu una spinta diciamo, la spinta prevalente perlomeno non era la spinta ambientale ma era proprio la spinta eh, dettata diciamo dall'incremento un incremento degli inquinanti quindi quel consorzio ha aperto Golene ha ricostruito vegetazione ha ricostruito ambienti laterali proprio per aumentare diciamo, l'efficacia nella rimozione eh, dei nutrienti sono vari esempi insomma Potete guardarli poi nella, nella, nella presentazione che ovviamente verrà caricata e poi c'è la possibilità di fare anche proprio degli interventi invece eh, puntati esclusivamente sulla biodiversità, quindi per migliorare, per incrementare la funzione ecologica dei canali che ovviamente come sappiamo soprattutto nei territori eh, estremamente antropizzati con un agricoltura molto intensiva svolgono Uh, un ruolo essenziale nell'incremento della connettività ecologica oltre a offrire diciamo, degli ambienti di riproduzione, degli ambienti di rifugio e degli ambienti di sosta quindi sono dei canali che hanno una dimensione tale che è possibile eh, eh, creare delle piccole buche che possono eh, um, essere particolarmente efficaci per alcune specie ittiche oppure faccio vedere tutti gli interventi a basso costo in questo caso la realizzazione di eh, pennelli eh, che in un qualche modo creano zone di turbolenza, zona di calma, quindi aiutano di nuovo la riproduzione di specie ittiche e di specie di anfibi o ricreare come ha fatto, come è stato fatto mh, sia in Veneto che in Emilia Romagna, dei rami laterali e le piccole zone umide laterali che aiutano quindi eh, una molteplicità di specie di fauna. Alcuni di questi interventi, molti di questi interventi li stiamo realizzando all'interno del progetto Green Change, il progetto Green Change è un progetto LIFE che ha l'obiettivo eh, generale di migliorare proprio la qualità ecologica del territorio e ricostruire la connettività ecologica all'interno di due territori rurali che hanno qualche differenza, in parte si interviene a Gozzo e eh, una grossa parte del, del progetto invece realizzato all'interno dell'agrocontino, un territorio quindi eh, storico, cioè un territorio evocativo, se volete, della storia della bonifica in Italia, ma un territorio anche eh, di eh, grandissimo interesse agricolo, che ha quindi eh, un'agricoltura molto intensiva, con delle aree naturali, sparpagliate, puntiformi che hanno bisogno in un qualche modo di essere riconnesse. E noi lo facciamo agendo molto diciamo, sul reticolo idrografico, questo è un esempio di intervento, eh, la ricostruzione diciamo, di, una, di un sistema umido eh, a fianco di diciamo, un diversivo idraulico che aumenta la connettività tra appunto, il diversivo che corre su questa linea e un SIC costituito da tre stagni che ci sono. Uh, invece qui dove sto puntando adesso ma si interviene molto, cioè quella è un'area demaniale ma in realtà si interviene molto all'interno di aziende private questa è un'azienda agricola l'azienda Caetani uh, in cui uh, si, si modifica e si aumenta diciamo, la naturalità di un, del fosso epitaffio, um, che in questo momento è un canale diritto verrà invece reso sinuoso eh, con ricostruzione di vegetazione arborea, viene espiantato un piopeto eh, produttivo per ricostruire invece un bosco ripariale, una nuova zona umida, si interviene con la ricostituzione di vegetazione igrofila anche eh, in tutte le, le, diciamo, le scoline e le canalette. E il, gli elementi di interesse del progetto secondo me sono due, il fatto che si interviene appunto nella Uh, in, in, in tutte le diverse declinazioni se vogliamo degli ambienti umidi che ci sono in quel territorio questo diciamo riferito all'oggetto del vostro seminario ma anche il fatto che secondo me è molto interessante il coinvolgimento delle aziende private perché vengono firmati dei patti per la biodiversità quindi gli accordi di custodia e tutte le eh, infrastrutture verdi nuove, gli ambienti nuovi che sono realizzati verranno gestiti proprio dalle aziende private, quelle che vengono realizzate al loro interno, le aziende che firmano appunto questi accordi di custodia con la provincia di Latina che è il coordinatore del progetto, con la regione Lazio, con il consorzio di bonifica e si impegnano diciamo ad applicare le buone pratiche anche di gestione dei territori agricoli per diminuire l'impatto sui sistemi naturali. Uh, e in cambio ricevono diciamo, dei, dei, degli, alt degli altri vantaggi, quindi con un, applicando un po' se volete l'approccio del land stewardship che sta prendendo uh, piede soprattutto nei territori del nord Europa. Uh, ultima cosa, ultimissima, scusate per il ritardo, noi abbiamo uh, ovviamente eh, eh, realizzato dei monitoraggi nelle aree di intervento eh, su alcuni gruppi faunistici, anche monitoraggi, diciamo su flora, vegetazione, habitat, sui livelli ecologici. Abbiamo utilizzato, adesso non. non non vi sto a parlare appunto di uccelli, anfibi, eccetera, ma abbiamo utilizzato gli odonati, questo mi sembra insomma, un aspetto interessante anche per il progetto, proprio come eh, indicatori ambientali per la valutazione complessiva, diciamo, della, della qualità ambientale, pre e post intervento. Abbiamo applicato questi due indici, eh, l'Odonat habitat index, e scritto male nella slide, l'Orig e l'Odonat river index, eh, messo a punto, diciamo, tra gli altri dalla. Da, da, da Bruno Golfieri che è poi la persona che sta realizzando eh, il, eh, i monitoraggi e quindi in questo caso non agiamo su alcune specie perché l'obiettivo degli interventi non, non avere specie target ma migliorare diciamo, la qualità ambientale e devo dire che gli odonati stanno rispondendo bene, quindi questo è interessante. Eh, abbiamo trovato delle comunità semplificate che quindi sono... Eh, in realtà eh, rispondono tutto sommato in maniera abbastanza coerente a degli ambienti alterati che subiscono forti pressioni È interessante il fatto che l'Otonat River Index lo abbiamo applicato anche in un contesto totalmente diverso da quello su, in cui è stato pensato, cioè i fiumi alpini, e per ultimo può essere interessante per voi come progetto per le attività future di networking, che dopo 30 anni abbiamo ritrovato Cenagron Mercuriale in uno dei siti eh, che abbiamo monitorato, era una, una um, vecchia segnalazione, e il monitoraggio che abbiamo compiuto conferma la sua presenza. Grazie, perdonate, io ho un po' sforato Monica, sono stato meno bravo degli altri. Grazie Giuseppe.